Cazzo, so stronzo Luca. Ma che cazzo, sono di incoraggiamento. Porca troia, 29-38. Ti giuro che possiamo fare il record, Cracato. White fat.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 S. Merda, però siamo 92, partiamo già in No! Pieno. Che è sta porcata che non siamo in 100? Dai! Già due, tre, tre team in meno, ma che è? E uno è anche da solo, tra l'altro, non si sa! No, uno a due! Oddio, un lama! Facciamoci il camionito! Arrivo! Ah oh, ma questo non siete voi! 25 wild, 25 wild! Vai, facciamo, fast, fast, fast! Vabbè, ti ha ancora un gioco per Fatto! dal cazzo! Non ho armi era davanti! Non ho da davanti! Arrivo! Non ho armi io! Ok, ho Se le dà la kill, morto un'altra! Se la vede più! è il finish! A me! White! Pass, fast fast fast di là, di là, di là. Dove? Dove? Eh, dove? Qui a destra, qui a destra, qui a destra, qui a destra, da me, da me, da me. Da me. Dai, dai, dai. Dove, dove, dove, dove? Non vedo. Eccoli! Sta davanti, no, Eh crack, 40 già, già, dietro, dietro, abbiamo gente. Cioè. Eh, 40 anche l'altro. Vado con la zip, vado con la zip No, io, la zip. Io, io, no, no, io gli impadto, io vado. Ok stanno ammazzando il boss, sì, il boss. hanno fatto nano battuto uh. Batto uno Batta l'altra bravi yeah. passi sopra una ho una pure già da me Sopra, sopra, sopra c'è c'è c'è c'è cazzo oh, Dai, Vai, vai, c'è Merda, ho lisciato tutto. Cracato, craccato, aura. Sì, Ceccato! Aura, aura. Droppo! Presa, presa! Niente! Dietro, dietro, dietro! L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo, Non deve finirmi, non deve finire, non deve finire, non deve finire. Bravo. Rest, rest, rest mi sono buttato troppo a cazzo. È fermo, è fermo. Luke, ma che cazzo? Cosa cazzo? Luke ha donato 40 euro. 40 bombononi! Ma perché? Triolo 18? Sopra, sopra, sopra a me La la prossima, la prossima Grazie mille, Lucone, oh, cazzo Fatti? Va, vai, prossimo, prossimo, prossimo, prossimo okay, Dal cazzo Minchia, oh, sì Sono di incoraggiamento, porca troia Gente, gente, gente 40 Cercato, cercato Cercato, cercato Vedo il visuale tremare Morto uno mi, mi butta, mi, mi butta Untra altro Caccato Fatemi le splash please Dai. 21 No ma era 20, Ah no, non pad, vero, cazzo. Toccato, toccato, toccato, Non riesco a mirare Tremo e tutto morto, morto, morto, morto. Bravo. No, nice. Non ho il pad, sor Magari sì, c'è lui No andiamo. Ho craccato uno di quel fight L'ho craccato, non va bene in mezzo 18 Doppio 18, 18. Era. Vai, Ok, il Fatto, fatto, fatto La meg, la meg, a me ragazzi Cracato La skin con la che usa festa Marta Benzinaio, benzinaio 30 yeah. Crocado white fatto? No. No. Usa la discesa che sta qui. Vai, io un po' il cazzo. Io sto pushando, io sto pushando! stato. Sì, vai, vai. Non ho lasciato Non l'ha arrestato, non l'ha arrestato. Ok, ho preso ho preso il finish, ho preso il finish. Nice. Spider-Man. Spider un botto di Spider-Man, via dal cazzo, via e... dal cazzo, via dal cazzo. cazzo, cazzo. Mi, mi. Crackato quasi. Lo vedo questo, questo quad? craccato sul craccato su Oxy. Guarda una campionata bella. Fatto, il mio? Fatto, fatto pure quest'altro? Bravi. Altro Spider. Hanno altri Spider-Man questi eh? Io non ce l'ho. Questo, quello è solo uno spiderman quello laggiù. 18? So, <maledicazione> eh, mettiene uno spiderman lì. Dampo, questi no. Oh, uno, uno, uno, uno, uno, non uno, uno, uno, questo uno, uno, uno, uno, uno, uno, questo, zero. Voglio uno, voglio scappare. uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, Merda Puoi Se morire? Sì ma c'è altro. si mm. non so dove però nel bush. Grazie, bello. grazie, puffo Dai, mi sparo Arrivo è, no, è solo ma. Lì E non lo Spider Man Eccolo 3070 Aura eh, 24 Ci, una capina, parto, parto, parto. Bravo ah, Una cappita da me, una cappella da me Arrivo mi sa che hanno gli ultimi però. Poi sono una capina. Devi parteggiare. Fatto, fatto, fatto, fatto. Bravo. 24 fatta 7. A Splash. possiamo abbiamo Io non io non ho Spider-Man. splash? No, no. Ok. Ho no. un ho ho no. Usa, usa, uso no. usa, Uso no. usa. No. No. Eccoli eccoli eccoli eccoli full team. Mm, arriva? Dove? Ok. Hanno anche Spider-Man. Sì. Mm. Spider-Man qui. 80? Mm. Eh vado da Blob, vado da Modif. È solo Santo Spider. Eh, vado da Blob. Marco, Marco, Marco no. Bravo, no, no, Arrivo? No, no, am no, um, away. Davanti, davanti. Apri, apri. White? White? White. Dead, dead. Dettono, dettono. A me mi dai, un dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, Vai dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, droppa, dai, dai, dai, dai, dai, dai, vai, dai, dai, dai, dai, Prendo la dai, dai, dai, dai, Papa, dai, dai, Un grande. Cazzo dai, dai, dai, A me? Arrivo, Arrivo, Ricarica la mia! per ricaricarla Axi? Eh lo so volando a cibo Bro da un HP! Lo ha fatto andare Devi andare! Ricurare! Ricurare! Resta il fast lui! Conto le kill! DAI DAI DAI DAI DAI! 34 abbiamo! Ho 6 trappi! Non è tranquillo! Devi ricaricare tutto Axi eh! Eh eh eh! per un 73! Eh 6! That, that, cazzo ricarica con cazzo di Sopre, Sopra bloccio. Occhio sotto ah. Apri apri apri Box Ho oh, 7 di vita devo caricare Ho detto uno Detto uno, detto ah. è 20 cacato Cazzo mini vai a chiarlo Devi caricare anche il pompa Va dato? Lo do anche là, lo do Potete restarmi? Ci guarda White? Vai, lo devo no, restare. Mi andando a restare. Lo no, vai anche te, vai anche te sei, c'è cioè... no, Sei sei. Mm, ma Sarà sì, buttando, sarà buttando, sarà buttando. Poi se non fallire bucare, C'è la. Ne ha buttati due, ne ha buttati due. Eh. Due ne hanno buttati due, eh? Non è se perché... nice. basta Arrivano? Capri io, copri io, copro io. È il suo Mi ha ributtato. No no no no, no, mai... no, no, no, no. Nel box, nel box, nel box, nel box! Noo! Mio dio, hai suona di merda! No, no, no, no, no, Sto no. arrivando, Axi, prostro la pistola. Hai la mitra, eh, Axi. 25, doppi 25, riprendi. No, no, no, no. Usa la cazzo di mitra! Bravo, eh, dovete buttare uh -huh. Merda, la visuale del cazzo, magari ora si fixa, Dio merda. <ride> cioè, ma non posso giocare tutta la partita con la visuale che trema. Quanti che ne abbiamo? 29, 29 38. 38. 38. Ti giuro che possiamo fare il record! <ride> Calgo, blocco, ragazzi. Dai, dai, dai, dai! Questi un sono una grega non fighter, ti giuro. Let's go. Questi sono qua. Occhio, occhio, aspetta, aspetta, aspetta a aspetta. Dai. Sì, sì, sì, sì, è un solo, è un solo. Breccato, breccato, vedi, un botto white. Preso quali? Non è un solo, non è un solo W30 Morto, morto, morto, un altro, white, white, white, white, 43, lo eguagliamo? Eh, guagliamo! No, 42 abbiamo! No. 42! 42! Eh? Eh. Sono morto! No! Dove sono si eh, stronzi? They push, push, pezzi di merda! Merda! vecchio Eccoli! Dai, c'è rosse Gina! Che cado. Fatto! mancano l'ultimo. Tre calci no? Posiamo a ragazzi, contro l'altro. Let's go! Negli italiani. 32 42 44! Dai! <susurra> <susurra> ¡Te cuatro